Ciao a tutti amici! Benvenuti mi è Vanessina! E lei è Anastasia! E io chi sono Romina! La mamma! Oggi mi hanno fatto un sacco di scherzi! Io la devo far pagare a queste due monelle! Mi vendicherò! Ma guardate che cosa è successo in questo video, vero? Eh, sì! Ci vediamo dopo il video! Ciao! Ciao. Allora, abbiamo un'idea, un'idea sì. per fare lo scherzo alla mamma, chi è? Pausa? Pausa Challenge! Ok! Però adesso andiamo a vedere cosa sta facendo! Oh, sì, Vani? Per... Sì, però... Vani abbassa la voce! Eccola! Eccola! la mamma! Fa palestra! Però Vani nascondiamoci prima che ci vede! E... Abbiamo visto la mamma! E poi il facciamo... che fa palestra! Allora... Ho un'idea! Andiamo! ginnastica quindi non vorrei essere molto sì, disturbata cosa? che cosa Pausa. Cioè, non devo ah, fare. Anzi, cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa un'idea cosa cosa cosa ho cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa sta cosa Qual è il più forte? Nessuno dei due. E allora proviamo noi la Vai prova a fare Alla gli stessa? esercizi Ma non posso sono in pausa Anni uh. Pausa via uh. <ride> <No>. <ride> Vediamo ah. Ah. Pausa no. Sì sì sì, sì. No, okay. Quello più pesante Uissa, vai vai oh. via ah. <ride> è pesante non si muovono non si muovono dai voglio essere liberata da questo gioco vai Ani vi prometto che mi faccio il pudino al cioccolato vai pausa va bene pausa allora signorina Lascia un attimo No, ma sei batta? Crolla tutto eh, sì. Allora ho un'idea Ne mettiamo due No Sì Sì Vai Via Guardate quanto sali oh, Dai bambine, vi prego Liberati! Non ce bambini, la fai. Via ah, Grazie Credo. Finalmente dopo questa sudata Un gelatino bello fresco che ci voleva proprio Eh, che cavolo è no, eh! Io questo me lo volevo mangiare! Ma scusa, ma quello era il mio gelato! Liberami! Scusa, eh! Ma me lo dai il mio gelato, per favore? Ok! Via! Dammi oh, la... il gelato! Quanto ti desiderato! Questo gioco non mi piace, eh? che io devo finire sempre in pausa e voi no. Adesso vedete, mi vendicherò e saranno solo affari vostri. <ride> ma mm, avete visto quanti scherzi mi stanno facendo queste due sorelle monelle? Eh, credono di averla vinta loro, ma non sanno con chi hanno a che fare. Ho già pronto qua il mio telecomandino per metterle in pausa. Seguitemi. Ciao, belle mie bambine sì. dolci, ma cosa state facendo? facendo... Siete Siamo due facendo sorelle bello. bravissime. Yeah, sì. Mi scappa la prima. Oh sì, io. Eh, eh no, no, no, pausa. Oh, per ah, guarda, non me ne frega. Mamma. Niente, mamma. Sì? Dimmi, sì, amore, sai quel gelatino che io desideravo tanto? Perché avevo appena fatto tanta di quella ginnastica per sì. colpa vostra. <ride> Ridi, ridi, pausa anche tu. Per favore, non mi interessa. Mamma Sì, è una cosa brutta. Oh oh. Ho fatto la birra. Oh oh. C'è un piccolo problemino. Va bene, vai a arrivare. Corri libera. Si è fatta la birra. Povera Vanessa, non pensavo di esagerare così tanto. Però se lo merita, sì sì, se lo merita. Mm -hmm. um, Vane? Sì. Tutto ok? Sì. Come ci si sente essere messa in pausa? Guarda, grazie. Prego amore. Eh, a buon rendere, lo sai che sono una mamma vendicativa. Vabbè, bene, ragazze, io vado a lavarmi i capelli, eh. Mi raccomando, fate le brave. Intanto noi guardiamo il telefono. Il Sì, sì, si, o almeno anche la. Bene. A dopo, ciao! Finalmente un attimo per me, speriamo che non comincino con i loro scherzi. Ciao mamma! Chi è? Io! Vuoi che ti aiuto? Io chi? Vanessa! Se mi vuoi aiutare, sì! Ok! Mi metti tu lo shampoo? Sì! Tieni! Mamma i entrata Ani! Ani, cosa c'è? No, solo ci i bambini! Ah, mi vuoi aiutare anche? shampoo? io eh, ce sto che rumore strano che fa così è un pochino stranino sì eh già ma Stop! ah mettiamo proprio la schiuma la ma cosa stai facendo? ma cosa cos stai se... facendo? ma cos'è? Oh. ma siete matte? io non ci posso credere non ci no. posso no. credere ma da dove siete arrivate voi due siete due malefiche aiutami ah, la schiuma che mi ha messa poco aia ah, yeah. Vanessa basta te le farò pagare tutte Vanessa, te le farò pagare tutte e ti farò i capelli viola promesso che io le farò i capelli viola nel prossimo video ok prendola video è finito avete visto quanti scherzi mi hanno fatto l'ultimo è stato proprio terribile speriamo che adesso i miei capelli non puzzino e non siano troppo unti comunque speriamo che vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video seguiteci iscrivetevi al canale attivate la campanella supportateci con le vostre iscrizioni un bacio a tutti e ciao